Materiali. Come creare e gestire i materiali in Blender e in particolare utilizzando Cycles, il motore di rendering più recente di Blender, perché è bene ricordarlo, cambiando motore di rendering anche il sistema eh, per l'elaborazione e la creazione dei materiali eh, cambia. Per rendere più chiara l'esposizione eh, stiamo lavorando su un eh, file dove sono state eh, introdotte alcune modifiche per rendere la scena più eh, facilmente leggibile. In particolare è stato inserito un piano che, fa, eh, che serve da base di appoggio degli oggetti che eh, andremo a eh, creare, è stata eh, impostata una luce solare attraverso un oggetto lamp eh, sun ed è stato aggiunto un, uno sfondo eh, quindi un background che eh, produca un po' di luce eh, alla scena <coughs> per cambiare lo sfondo è possibile farlo dalla sezione world della property window bene dunque per assegnare un materiale a un oggetto è sufficiente selezionarlo e andare nella sezione dedicata ai materiali della property eh, window e cliccare sul tasto new ecco come vediamo viene creato un nuovo materiale di cui è possibile eh, modificare il nome di cui è possibile vedere <coughs> un'anteprima eh, aprendo la, la sezione preview e di cui è possibile invece modificare, leggere le caratteristiche e modificarle eh, nella sezione surface ovvero la sezione che appunto restituisce come eh, verrà percepita la superficie dell'oggetto e quindi di fatto eh, il materiale ecco, eh, come vediamo nel campo surface il valore eh, indicato di default è diffuse bsdf ora con bsdf eh, si intende l'algoritmo, eh, quindi la funzione matematica che descrive il comportamento della luce eh, rispetto al materiale e infatti in base a questo comportamento che eh, percepiremo l'effetto di un materiale piuttosto che eh, di un altro Cycles eh, descrive un, eh, un numero, una decina di eh, algoritmi simili in genere vengono eh, definiti shaders ognuno di questi appunto descrive un tipo di materiale <coughs> facciamo qualche esempio Ecco, quando i raggi luminosi colpiscono l'oggetto e eh, vengono eh, riflessi in maniera eh, regolare e uniforme, secondo un, un angolo di riflessione preciso, quindi rimbalzano sull'oggetto, ecco in questo caso avremo eh, l'effetto di un oggetto eh, riflettente, come uno specchio. Nel caso in cui invece il raggio luminoso attraversa l'oggetto e eh, fuoriesce da un'altra parte, l'effetto risultante sarà quello appunto di una trasmissione della luce e dunque di un oggetto trasparente come, come il vetro, come l'acqua. Nel caso in cui invece... Eh, il raggio luminoso, una volta che incontra la superficie, viene eh, riflessa secondo più direzioni, in maniera non omogenea, sparpagliandosi nello spazio, quindi avremo una distribuzione diffusa del, dell'energia luminosa che proviene appunto dalla sorgente, ed è proprio lo shader diffuse eh, quello utilizzato maggiormente perché di fatto è questo il comportamento che hanno sostanzialmente tutti gli oggetti opachi che ci circondano quindi eh, la terra le pietre il legno eh, l'intonaco tutti gli oggetti eh, che appunto non sono riflettenti o trasparenti sostanzialmente appunto rispondono a questo tipo di comportamento e quindi eh, il materiale applicato eh, in partenza quando viene creato un nuovo materiale su Blender è appunto un materiale di tipo diffuse. Sarà poi possibile dai campi sottostanti, sempre nella property window, definire altre caratteristiche come la rugosità piuttosto che il colore. Diamo un nome al materiale appena creato, per esempio lo chiamiamo cubo, e eh, creiamo un nuovo oggetto, quindi Shift A, inseriamo un nuovo cubo e lo scaliamo per farlo diventare una lastra andiamo nella sezione materiali della property window e clicchiamo su new per creare un nuovo oggetto un nuovo materiale in questo caso proviamo a scegliere un altro shader quindi clicchiamo su surface e andiamo su glossy glossy sta per lucido è sostanzialmente lo shader che definisce, descrive il comportamento dei materiali riflettenti è infatti possibile vedere dall'anteprima come di fatto la nostra lastra è diventata uno specchio sarà possibile anche in questo caso eh, definire un tono, quindi un, un colore e eventualmente una eh, rugosità e in questo caso la rugosità produce, eh, come se fosse appunto una lastra eh, satinata, produce una, eh, una sfocatura dell'immagine riflessa. Chiamiamo dunque questo materiale specchio, E proviamo a creare un ulteriore oggetto Shift A Mesh. In questo caso aggiungiamo una sfera. Nella sezione Materiali sarà possibile quindi cliccare su New per creare una nuova, un nuovo materiale oppure eh, cliccando sull'icona eh, che corrisponde appunto al, al materiale scegliere uno dei materiali già presenti nella scena. Per esempio potremmo eh, cliccare su quello appena creato, specchio, e eh, così applicare lo stesso materiale della lastra anche alla sfera. Se vogliamo avere una rappresentazione meno sfaccettata della sfera, potremo modificare dalla toolbar, quindi dalla, dalla tool shelf, tasto T. Potremmo eh, modificare il, lo shading eh, cliccando su Smooth, così apparirà più liscia. è chiaro che in questo modo due oggetti eh, sono collegati allo stesso materiale il che vuol dire che cambiare eh, le proprietà del materiale su uno degli oggetti produ produce la modifica anche dell'altro oggetto che fa appunto link, fa riferimento allo stesso materiale Cancelliamo il materiale eh, specchio dalla, dalla sfera cliccando sul tasto X e creiamo un nuovo materiale, in questo caso utilizzando come shader lo shader glass, che come è facile intuire produce l'effetto di, eh, di un vetro, ovvero un oggetto trasparente che ha in più eh, quello che viene definito eh, index of refraction indice di rifrazione ovvero eh, questo valore che eh, descrive il modo in cui eh, i raggi che attraversano l'oggetto cambiando direzione deformano l'oggetto che eh, si vede attraverso la sfera Ogni materiale, l'acqua, eh, i gas, i liquidi, eh, ha in genere un eh, proprio indice di rifrazione. L'indice di rifrazione di base è 1 e sta ad indicare eh, l'assenza di eh, deviazione dei raggi visuali e quindi non avremo deformazione guardando attraverso l'oggetto eh, eh, trasparente. Anche in questo caso eh, diamo un nome significativo al materiale. È possibile, selezionando eh, un oggetto, attribuire adesso più di un materiale. E per farlo sarà eh, necessario eh, cliccare sul tasto più di questo eh, campo dove è possibile creare diversi slot e assegnare al nuovo, nuovo campo appunto il materiale che sarà materiale di nuova fattura o eh, magari un materiale già, eh, già creato Per assegnare eh, una parte della mesh una parte della geometria a questo eh, nuovo materiale sarà necessario entrare in Edit Mode, selezionare le facce che, eh, appunto, di cui, eh, a cui vogliamo attribuire il nuovo materiale selezionare il nuovo materiale e cliccare su Assign In questo modo, quindi, abbiamo assegnato ad una sola delle sei facce del cubo il materiale eh, riflettente. Bene, facciamo un passo ulteriore. Infatti, va detto che, benché sia possibile modificare eh, dalla property window le proprietà di un materiale sia possibile anche realizzare materiali eh, più eh, complessi dei semplici materiali di base tuttavia non è eh, il luogo ottimale per farlo per questo esiste uno spazio su Blender che si chiama Node Editor ed è eh, richiamabile dalla eh, finestra che ci permette di selezionare eh, il tipo di finestra appunto che vogliamo attivare quindi Node Editor è uno spazio appunto dedicato all'elaborazione dei materiali in realtà non solo attraverso questo stesso spazio per esempio è possibile eh, modificare, creare eh, lo sfondo eh, piuttosto che eh, fare quell'operazione che viene chiamata compositing ovvero sostanzialmente la post-produzione dell'immagine renderizzata diciamo che eh, nel nostro caso comunque e ne vediamo appunto l'utilizzo eh, limitatamente all'elaborazione all dei materiali di cosa si tratta? si tratta di uno spazio bidimensionale dove è possibile eh, muoversi utilizzando eh, il tasto centrale del mouse eh, analogamente a come avviene nella 3D view, quindi con la rotella per fare un zoom mentre tenendo premuto il tasto centrale del mouse è possibile fare un panning e all'interno di questo spazio è possibile eh, operare eh, con degli elementi che vengono definiti nodi ovvero questi campi e sono trascinabili utilizzando il tasto sinistro del mouse e trascinandoli liberamente nello spazio eh? ognuno dei quali rappresenta l'elaborazione di un'informazione sostanzialmente la creazione di un materiale che può essere anche molto complessa eh, deriva dalla combinazione di più nodi ovvero di più operazioni come vediamo eh, per esempio selezionato il nostro cubo, avremo il materiale eh, in questo caso, ecco, selezionando il materiale principale del cubo, vedremo i nodi che lo definiscono, in particolare il nodo diffuse, che eh, chiaramente contiene le informazioni legate a questo tipo di shader quindi in questo caso per esempio il colore che abbiamo attribuito e il nodo material output che è il nodo che dovrà sempre essere presente perché è quello che sostanzialmente traduce in effetto l'elaborazione che abbiamo realizzato prima proviamo per capire meglio il funzionamento di eh, questo sistema a creare un nuovo materiale e per farlo selezioniamo il piano di base della nostra scena e clicchiamo su nuovo materiale o nella property window o su, eh, direttamente della, nel node editor al eh, tasto corrispondente new diamo un nome riconoscibile anche in questo caso come vediamo sono eh, apparsi due nodi il solito shader diffuse e il material output quindi il nodo che ci permette di eh, rappresentare l'elaborazione eh, eseguita è importante notare come tutti i nodi presenti nel node editor sono eh, caratterizzati dalla presenza di alcuni eh, vengono definiti socket alcuni attacchi dalla parte sinistra o verso destra. Sono appunto dei nodi attraverso cui trasmettiamo le informazioni elaborate da ogni singolo nodo in ingresso e in uscita. Proviamo a spiegarci con un esempio. Proviamo ad esempio a eh, inserire dei nuovi nodi. Per, per aggiungere un nuovo nodo basterà utilizzare il solito comando add, quindi shift A e in questo caso scegliamo come nodo il nodo input RGB si tratta come è facile immaginare di un nodo che elabora, produce un'informazione cromatica per esempio sarà possibile scegliere un colore come questo blu aggiungiamo un nuovo nodo, Shift A e ancora RGB in alternativa cancello il nodo presente col tasto X il nodo selezionato è possibile duplicare con gli stessi comandi che conosciamo già dall'utilizzo dall nell'ambito della modellazione è possibile duplicare i singoli nodi quindi in questo caso selezionato il nodo RGB possiamo cliccare su Shift D per duplicarlo e cambiamo il colore portandolo per esempio a questo rosso ecco adesso abbiamo queste due informazioni quello che possiamo fare è aggiungere un terzo nodo quindi shift A di tipo color mix RGB che come è facile eh, intuire è un nodo che ci permette la combinazione la miscelazione di più di più toni, di più informazioni cromatiche e quindi eh, cosa facciamo? colleghiamo il socket di uscita dei due eh, nodi RGB semplicemente trascinando dal pallino in uscita del singolo nodo al pallino in ingresso del nodo mix RGB e rilasciando in questo modo quindi abbiamo eh, informato il nodo che serve a miscelare i due colori eh, attraverso altri due nodi che appunto contengono quelle informazioni il risultato, l'esito, sarà quello contenuto in quest'altro eh, socket da qui quindi tiriamo fuori una nuova linea di collegamento e lo andiamo ad attaccare al eh, all'ingresso, all'input del colore del nostro shader diffuse come vediamo il colore risultante come era anche abbastanza facile immaginare è un colore viola derivato dalla eh, miscelazione appunto del rosso e del blu avremo in qualsiasi momento eh, la possibilità di modificare questi parametri modificare questi valori per esempio modificando il fattore di eh, percentuale di un colore rispetto all'altro o ancora cambiando un colore quindi cambiando gli input quello che possiamo quindi dire è che nel node editor lavoriamo attraverso la discretizzazione delle operazioni necessarie alla eh, composizione di un materiale, in questo caso, e quindi formalizziamo il processo creativo, il processo compositivo. Possiamo eh, paragonare questo processo all'elaborazione eh, di una pietanza, dove avremo una serie di ingredienti, quindi una serie di elementi di input l'elaborazione di questi ingredienti, la cottura, il taglio, la, appunto la, la miscela degli ingredienti e eh, il risultato finale, quindi appunto la pietanza, l'output del nostro materiale. Ecco, a questo punto proviamo a eh, mettere in atto eh, in maniera un po' più mirata eh, questo, mh, questi argomenti, questi contenuti che abbiamo espresso cercando di dare più senso appunto alla, al materiale per la nostra base cancelliamo col tasto X selezionando ogni nodo e cliccando quindi sul tasto X eh, i nodi che non ci servono manteniamo solamente il nodo diffuse e l'output eh, e eh, proviamo ad aggiungere un nodo che ci permetta di rendere il nostro materiale non solo eh, un materiale che ha un determinato colore ma anche che sia un po' riflettente ovvero aggiungiamo un ulteriore shader, in questo caso lo shader glossy e cerchiamo di miscelare i due shader per farlo aggiungiamo un terzo shader quindi shift A Shader, mix shader che appunto ci permette di eh, combinare più shader se posizioniamo eh, uno, un nodo tra due nodi già collegati il programma automaticamente tenderà a eh, inserirlo appunto nella linea di collegamento nel flusso, eh, nel flusso rappresentato Colleghiamo il nodo glossy a uno dei due input del nodo che miscela appunto le due componenti e come vediamo il materiale è diventato più riflettente senza tuttavia perdere la componente cromatica del nodo diffuse se vogliamo per esempio possiamo rendere più scuro il colore della base, e percepire meglio quello che è l'effetto di eh, riflessione che ha che viene portato dal, dallo shader Glossy Bene. Proviamo adesso a inserire una texture, ovvero inserire un'immagine eh, per rendere, ad esempio, l'effetto di un pavimento in legno, con doghe di legno. Per farlo cosa faremo? Aggiungeremo un nuovo nodo, Shift A, Texture, Image Texture. Dal tasto Open potremo scegliere il, eh, la texture, che in questo caso è la texture di un, eh, di un pavimento appunto a doghe di legno. Sostanzialmente possiamo considerare la texture l'elemento cromatico che, che caratterizza. Una, eh, uno shader diffuse e quindi cosa faremo? collegheremo il, eh, il socket di output del, eh, del nodo image texture al, all'ingresso, all'input colore del shader diffuse ecco, diciamo che l'effetto non è quello eh, immaginato e questo perché eh, abbiamo sì definito eh, qual è il colore quindi l'immagine che dovrà essere applicata sulla nostra geometria ma non abbiamo definito il verso ovvero il modo attraverso cui un'immagine bidimensionale si redaziona all'oggetto tridimensionale quello che sostanzialmente dobbiamo fare è definire la mappatura appunto questa relazione tra immagine bidimensionale e oggetto tridimensionale per farlo sarà necessario definire il vettore che eh, permette all'immagine di eh, sapere in che modo posizionarsi sull'oggetto e quindi aggiungiamo un nuovo, eh, un nuovo nodo in questo caso sarà un nodo di input eh, che si chiama texture coordinate Qui avremo tante possibilità per eh, definire come mettere in relazione eh, l'immagine e la geometria. Senza entrare nello specifico, eh, selezioniamo la eh, modalità Generated e colleghiamolo col vettore eh, di ingresso della texture. Ecco, come vediamo, adesso il eh, risultato è più coerente con le aspettative diciamo che al momento la presenza del, eh, della riflessione data dal, dal nodo glossy eh, è un po', eh, disturba un po' la percezione e quindi abbiamo la possibilità di eh, collegare direttamente il nodo diffuse alla, allo slot di output surface e quindi temporaneamente isolare la eh, parte di miscela con il nodo glossy bene diciamo che il risultato appunto è abbastanza, mh, abbastanza eh, valido abbastanza funzionante mettiamo però che è nostra intenzione eh, disporre le doghe legno secondo un'altra direzione e magari averne eh, di più, ovvero avere una dimensione più piccola di ogni doga in questo caso quindi eh, aggiungeremo un nuovo nodo shift A in questo caso dobbiamo andare nella eh, menu vector e cliccare su mapping inserirlo tra il nodo texture coordinate e image texture e a questo punto abbiamo gli strumenti per poter cambiare eh, il vettore che informa il modo in cui la texture verrà applicata sullo shader il discorso chiaramente comincia ad essere complesso ma si tratta come eh, per ogni cosa di un sistema eh, di logica entro cui bisogna entrare, una volta entrati eh, questo non, non è più così complicato come può apparire ad una prima osservazione in questo caso per modificare i valori eh, è conveniente eh, selezionare il eh, campo texture e quindi per ruotare la texture di 90 gradi ad esempio andremo sulla sezione Rotation e qui cliccheremo nel campo Z 90 mentre se vogliamo ridurre il, eh, la dimensione appunto della texture andremo nella sezione Scale e qui per esempio possiamo eh, dimezzare quindi scrivendo 5 la dimensione delle X e delle Y si può anche fare sulle Z anche se in questo caso chiaramente non ha alcuna rilevanza, trattandosi di una texture bidimensionale. Il risultato adesso è più interessante. Bene, diciamo che il materiale potrebbe essere ulteriormente perfezionato, ulteriormente eh, raffinato, magari inserendo eh, l'effetto della venatura del legno, mettendo in rilievo le doghe rispetto alle fughe o applicando una leggera lucidatura. Diciamo che eh, queste operazioni tuttavia esulano dalle ragioni di un video che vuole essere di introduzione al sistema dei materiali. Però diciamo che portando avanti il, eh, il lavoro si può arrivare facilmente aggiungendo quindi altri nodi al, a un materiale come eh, questo che quindi presenta tutti gli effetti che abbiamo poc'anzi descritto come vediamo, si tratta chiaramente di una composizione che eh, può essere anche molto molto elaborata. Quello del Node Editor è sicuramente un sistema molto interessante e molto potente per eh, realizzare materiali. Tuttavia non è sempre intuitivo, per questo è consigliabile oltre all'esercizio, oltre alla, eh, alla curiosità che deve spingere l'elaborazione di eh, diversi materiali collegando nodi e vedendo l'effetto che viene prodotto un buon modo per capire appunto, le logiche eh, del, di questo spazio è quello di studiare dei materiali già realizzati da altri utenti Naturalmente in rete esistono delle risorse disponibili gratuitamente e in particolare eh, cito eh, quella rappresentata da Blend Blendswap.com che eh, è un grosso archivio di eh, modelli realizzati dagli utenti rilasciati in Creative Commons liberamente scaricabili attraverso iscrizione, chiaramente gratuitamente tra questi, eh, tra questi modelli abbiamo diverse categorie attraverso cui vengono raccolti i modelli, tra queste categorie abbiamo anche una categoria dedicata ai materiali e qui è possibile vedere appunto degli esempi di oggetti che eh, possiamo tranquillamente scaricare e eh, utilizzare come base per una libreria.